In alternativa potete sostituirla e avete tre opzioni. La prima, la nostra lampada operatoria a led, arriviamo quindi a 28.500 lux e abbiamo tre assi di movimentazione.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 per il micromotore avete tre opzioni. La prima, micromotore pneumatico di TKD. La seconda è un micromotore elettrico, sempre di TKD, a induzione, con fibra ottica LED e così arriviamo a 40.000 giri. La terza opzione è sempre il micromotore della TKD, elettrico, induzione, con fibra ottica LED ma aggiungiamo poi un pannello di controllo al posto del negativoscopio per la visualizzazione e anche la gestione dei giri del contrangolo. Il pannello di controllo operatore ha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 il gruppo idrico si apre facilmente e inoltre la postazione assistente ha due cannoli di aspirazione, una siringa aria-acqua e la movimentazione del riunito, reset per congedare il paziente, last position, acqua bicchierino, acqua bacinella, accensione lampada operatoria e boiler per l'acqua calda al bicchierino. Il pedale in dotazione è multifunzionale, infatti abbiamo questo polmone per l'attivazione dell'aria e dell'acqua ai cordoni, qui abbiamo l'esclusione o l'inclusione dell'acqua appunto ai cordoni, ci per acqua bacinella, acqua bicchierino e movimentazione del riunito. In alternativa lo potete sostituire con il pedale della faro, in questo caso la movimentazione è orizzontale e c'è un'escursione bella lunga, in questo modo riuscite a partire molto più piano con il contrangolo.